voglio fare una preghiera con voi questa è una preghiera di adorazione a Dio e adesso iniziamo metterò sottofondo un cantico che si intitola Alleluia e lodiamo lo il nome di Dio tutti quanti insieme chi se la sente ovviamente lo può fare a bassa voce chi lo vuole fare ad alta voce lodiamo il Signore, adoriamolo, Egli è degno di essere adorato, Dio ha dato un figlio sulla croce per i nostri peccati, questo figlio si chiama Gesù, Gesù si fa chiamare Padre da noi e noi lo vogliamo lodare, Amen. Alleluia, gloria a Dio padre, sei un padre meraviglioso, sei un padre stupendo perché tu sei morto per i nostri peccati, tu padre ci dai la pace, la gioia, la serenità, alleluia, gloria a Dio. Il cantico sottofondo dice alleluia, alleluia. Alleluia, lodalo insieme a me, gloria a Dio, tutta la Bibbia parla di lodi a Dio, adoriamolo, innalziamolo, glorifichiamolo, gloria a Dio, alziamo le mani, alleluia, alleluia, ovunque ti trovi, io sono in macchina loda il nome del Signore se sei a casa hai più possibilità gloria a Dio alleluia alleluia è grande Dio se tu non hai la pace chiedela a Gesù se tu non hai la gioia chiedela a Gesù dille Signore insegnami a pregare se tu non sai pregare diglielo direttamente a lui gloria a Dio alleluia è grande il suo nome è grande la sua presenza è grande la sua bontà! alleluia gloria a Dio gloria a Dio Alleluia! Alleluia! Gloria a Dio! Immenso amore! Dio è onnipotente, onnisciente, onnipresente. È qui da me e anche da te. Lodalo! Alleluia! Alleluia! Gloria a Dio! Alleluia! Alleluia, gloria al nome di Dio, gloria a Dio, ma tu mi potresti dire ma tu dici sempre le stesse parole, la vita è sempre le stesse cose si fanno, sì dico sempre le stesse parole, lodo il nome di Dio, alleluia, alleluia, gloria a Dio. Gloria a Dio, Gesù ti dà la pace. Alleluia, Gesù ti dà la gioia della sua presenza. Alleluia, gloria a Dio. Alleluia, gloria a Dio. È immensa la sua grandezza. Alleluia. Gloria a Dio Alleluia Alleluia Sì, Alleluia Alleluia Gloria a Dio Gloria a Dio Gesù ti ama e come ti ama Gesù, non ti ama nessuno. Alleluia! Alleluia! Dio è grande è potenza Alleluia Alleluia facciamolo tutti i giorni come mangiamoci? vestiamo? andiamo al lavoro? facciamo tante cose? pensiamo anche a lodare il nome di Dio Alleluia preghiamo per gli avvalati gloria a Dio guarigione che si manifesti nella nostra vita alleluia gloria a al Dio alleluia è grande è potente meraviglioso alleluia a me ha guarito è lui il mio medico per eccellenza è lui gloria conoscere sempre di più padre perché noi vogliamo amarti sempre di più gloria a Dio alleluia alleluia gloria a Dio alleluia il tuo santo spirito scende su di noi alleluia è grande, alleluia, volevo fare questa preghiera con voi cari amici, cari amiche, il Signore vi benedica, rimanga con voi e con me e con tutti quelli che lo adorano, a Dio sia la gloria.